Soltanto due cose mi hanno cambiato la vita, anzi, me l'hanno fatta capire, dunque alla fine vivere. La prima è stata il greco antico che ho incontrato da ragazza e la seconda è stata la corsa, il running, che ho incontrato del tutto per caso, inaspettatamente, l'estate di tre anni fa, della corsa ma anche dello sport in generale, non sapevo nulla, avevo sempre pensato che fosse molto più importante allenare il cervello, anziché i muscoli delle gambe. Non Sarei mai aspettata di scrivere questo libro, se me l'avessero detto, non so, tre anni fa mi sarei forse messa a ridere. In realtà, l'arte Arte Ginnastica è quindi il resoconto di quella sconcertante avventura che è stata per me di iniziare a correre, e allo stesso tempo è una riflessione sulla nostra contemporaneità, sulla nostra paura di vecchiare e di morire, su ciò che ci spinge ogni mattina, noi runner di tutto il mondo, a trasformare i marciapiedi della nostra città in palestra a cielo aperto. Perché? Tutto questo bisogno di resistenza, sempre di più in realtà da che cosa stiamo scappando, mi chiedo. È una riflessione sulla femminilità, ma anche sullo stato del nostro pianeta, uh, sul nostro modo di vedere il tempo, uh, e quello stato di flow, così si chiama in inglese, quel benessere, quel tempo fra dal tempo di quando si corre, ma che gli antichi chiamavano Kairos. Scrivendo questo libro mi sono imbattuta nel primo manuale di sport della storia, che è quello di Filosofo. Si chiamava The Art Ginnastica, ed era una riflessione sullo sport. Io che mi aspettavo un manuale di allenamento per imparare a correre, come correvano i greci, mi sono in realtà imbattuta in una riflessione che parte dal concetto di sport come Sofia, ovvero come scienza, e quindi una riflessione più larga di quanto muovere le gambe sia importante per far muovere il cervello un'età che valeva la pena di tentare, valeva la pena di rifare quei 41,8 km percorsi dalla, dal primo runner della storia Filippide, eh, il primo maratoneta di sempre, per provare a, a capire, perché una cosa soltanto è certa, se è vero che dal 2500 a.C. l'età di Pericle e di Platone eh, tutto è cambiato, dalla tecnologia alla religione, persino il clima, siamo se, se tutto è cambiato però il corpo non è rimasto lo stesso e quindi i miei muscoli, il mio cuore, i miei i miei polmoni sono gli stessi eh, degli antichi maratori degli greci e quindi volevo provare e poter dire anch'io, nemici cani, abbiamo vinto.